Come abbiamo spiegato nel precedente video, non esiste una teologia direzionata esclusivamente per le donne, ma attraverso questi minuti che passeremo insieme in questi piccoli video, noi vogliamo incontrare le figure femminili della quale la Bibbia ci parla, le figure femminili che popolano la parola di Dio e attraverso magari alcuni punti rendere queste donne, un'ispirazione per noi, per la nostra meditazione, per poter essere delle donne migliori, essere delle donne più sagge, che riflettono davvero il carattere anche del Signore. La prima figura che incontriamo oggi è la prima donna in assoluto, ossia Eva, il suo... La sua immagine è inserita, interviene nella parola di Dio, nel libro della Genesi, il primo libro del Pentateuco, al capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 23. Facciamo questa rapida lettura insieme. Dice così la parola. Poi l'Eterno Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente a lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta dall'uomo ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. La figura di Eva, la figura della prima donna, è sempre tanto criticata perché ci si ricorda prevalentemente dell'incidente che avviene nel giardino dell'Eden, quindi di tutta la caduta che poi ne segue, punto che tratteremo. Ma vorrei, ecco, separare due punti principali di spicco, diciamo, che possono poi diventare pratici per noi come donne, perché... Quello che ci interessa attraverso questo canale non è soltanto un'informazione riguardo alla donna, ma potete estrarre qualcosa che poi diventerà pratico per noi e che possa essere poi applicabile. Il primo di questi, il primo punto, è appunto il proposito. Il proposito con la quale Dio ha deciso di dare al mondo la donna. La Bibbia dice che Dio vede che l'uomo ha bisogno di aiuto. Nonostante non si veda mai l'uomo chiedere a Dio un aiuto, ma il Signore sa, prima ancora che noi magari ce ne rendiamo conto, dei bisogni che noi a volte abbiamo. Qui si aprirebbe un libro, perché tante volte Dio ci dà prima quello di cui abbiamo bisogno e in seguito quello che vogliamo, perché non sempre ciò che vogliamo combacia con, con ciò di cui abbiamo bisogno, ma a parte questo. La donna viene creata con questo proposito e il proposito con la quale siamo state create spiega la costituzione con la quale siamo state create. E questo è davvero misterioso perché la Bibbia ci descrive, Paolo ci descrive in una delle sue epistole come il vaso più fragile, ma il vaso più fragile è fatto ed è estratto dall'osso. Pertanto voglio rendere pratica questa parola. Noi siamo state costituite per essere un aiuto e Dio ci ha formate in maniera tale che noi possiamo essere perfettamente questo aiuto. L'osso che può anche rappresentare insomma, forza, resistenza, protezione, tanto più la costola che protegge gli organi vitali dell'essere umano. E il nostro tutto uno, quindi corpo, anima e spirito, è forte, è costituito da una materia forte. Questo per tutte quelle volte in cui noi ci diciamo non ce la faccio, non ci riesco, non ci sentiamo in grado di sostenere alcune situazioni in cui ci troviamo, ma Dio ci ricorda oggi che siamo strate da una materia salda, solida e resistente che è l'osso. Il secondo punto alla quale vorrei riferirmi attraverso il, la narrativa di Eva, è proprio questo incontro che lei ha nel giardino Neve con il serpente. Una persona molto saggia una volta ha detto una cosa, il saggio impara dagli errori altrui. Viene tanto criticata Eva per eh, la sua mancanza, per il suo errore in quel giardino. Corretto, è vero che Tanto Dio ha creato Eva per essere un aiuto, tanto il nostro avversario l'ha seduta per essere uno svantaggio. Perché per mezzo di Eva tutta la famiglia in seguito ha ricevuto eh, un castigo. Eva è stata poi madre di due figli, a quale uno ha ucciso l'altro. Pertanto tutta la famiglia poi dopo è caduta in questa situazione di castigo e come dice proprio la parola Eva Insomma, madre, delle, la madre delle, delle creature, ha portato con sé questo castigo che ancora oggi viene riversato sull'essere umano. Ma grazie alla sua mancanza, grazie al suo errore, noi abbiamo scoperto davvero tante cose della donna, dell'uomo, dell'avversario e anche di Dio. Pertanto attraverso questa situazione di conflitto che noi vediamo già all'inizio del libro della Genesi, noi abbiamo potuto scoprire comunque tante sfaccettature che oggi possono essere usate in maniera diversa da noi. Eva ha sbagliato, ma grazie al suo errore noi oggi possiamo non sbagliare. Abbiamo capito che il seduttore ha una maniera di muoversi e oggi noi possiamo trarne beneficio per poter essere delle donne diverse, per poter essere un aiuto conveniente così come Dio lo aveva pianeggiato. Abbiamo potuto capire che la parola di Dio è verità e che quello che Dio dice in seguito fa. E questo grazie a un errore che è stato fatto. Pertanto questi sono i due punti che io vorrei lasciare attraverso la figura di Eva. È vero che l'uomo chiama la donna, donna. In seguito, poi dopo verrà chiamata Eva, questa è una curiosità che vediamo, insomma, questo cambiamento proprio di posizione e di nome anche. Ma noi siamo comunque eh, oggi ancora capaci di essere questo aiuto e grazie a queste storie possiamo in realtà poter essere pienamente questo aiuto come il Signore ci ha costituite per poterlo fare. Perciò... Tutte le volte in cui tu ti guardi alle spalle e vedi tutto quello che hai passato, oggi tu ti puoi dire sono stata in grado di farla perché sono stata costituita di un materiale resistente pronto per farlo. E tutte le volte in cui ti troverai in una situazione in cui ti senti sedotta, in cui la parola del Signore viene messa in dubbio anche dentro di noi, attraverso Eva noi possiamo dire è vero che qualcuno ha sbagliato, quindi io non per forza devo sbagliare per imparare. Alcune persone dicono eh, che si impara attraverso gli errori ed è corretto ma il saggio impara anche attraverso gli errori degli altri per non, poter, per non dover necessariamente passare per quel momento perciò questi sono i due insegnamenti che l'immagine di Eva porta alle nostre vite che possono essere pratici, che possono essere praticabili perché la parola di Dio prende vita quando diventa pratica anche attraverso la nostra quotidianità, attraverso il nostro giorno dopo giorno la prossima immagine che noi eh, vedremo insieme, il prossimo personaggio femminile sarà quella di Sarai quindi ti aspetto al prossimo video e spero che possa esserti utile questa meditazione sulla figura di Eva il nostro proposito è la saggezza nell'imparare dagli errori altrui questa è Teologia per donne, Teologia 1 e io sono Amanda Pizzagalli. Ciao a tutte!